E buonasera amici buonasera a tutti i ragazzi di fumetti indelebili a chi si è connesso e non ha la più pallida idea di che cosa stiamo facendo qui e siamo Gioele Maria Pignati detto Ezio Pigatti come Ezio Auditore e, no perché mi piace Assassin's Creed non si era capito e Valentino. il presidentissimo Valentino Gradella yeah. ok Dunque, um, cos'è questo canale? Cos'è questa live che eh, facciamo per la prima volta e che eh, beh, riproporremo più avanti anche, eh, sperando che vada tutto bene? Eh, praticamente, come dice il banner, si parla di videogiochi. Questo è chiacchiere da bar, top. Scusate il gioco di parole, ma ci stava bene. Praticamente, cosa succede? Eh, io e Valentì... Basta con Cyberpunk 2077? Sì, ne ho parlato fin troppo questi giorni. Praticamente cosa succedeva? Con Valentino mi ritrovavo al bar a chiacchierare con lui certe mattinate allo sfinimento di videogiochi. Adesso, eh, vuoi anche un po' il Covid, vuoi anche un po' la situazione che ci vede tutti un po' più in casa, eh, praticamente queste chiacchiere da bar si sono un po' limitate. Quindi praticamente abbiamo detto, perché non trasferirle online queste chiacchierate? E quindi è quello che faremo, praticamente eh, ci perderemo semplicemente in chiacchiere, parleremo random di videogiochi, come, così come ci viene in mente, quello che ci diverte, quello che ci piace, senza... Basta Valentino con Magic? The... Ah, beh sì, anche. E senza scopi particolari, cioè parliamo al bar, facciamo chiacchiere da bar sui videogiochi. Da Bartop perché giustamente il cabinato è il Bartop, quindi abbiamo voluto fare questo gioco di parole. Dica, dica, stava dicendo qualcosa, Mastro Valentino? No, no, no stavo pensando che la regia ci darà del filo da torcere perché vedo che ci ha attaccato Cyberpunk. Ah, e, e lo diciamo, e lo possiamo dire, chi ha la regia? Sì, la regia è Raffaella Granò. Eh sì, che poi tra l'altro, assolutamente. Che poi, tra l'altro lo diciamo, l'idea di questo titolo fantastico, chiacchiere da Bartop, è venuto proprio alla regia, niente poco di meno che alla regia. Lo stavamo dicendo, dicevamo, chiacchiere da bar, chiacchiere da bar. Lei dice, chiacchiere da bartop. Ha giudicato. Andata, andata. È andata così. Allora, Vale, mh, a che stai giocando? Questi giorni? Allora, beh, parte il solito Magic Arena che so che a te ah, iaia, iaia. beh insomma a parte l'innominabile colui che non deve essere nominato ho fatto recentemente le due missioni di Monster Hunter World mm. eh, quelle praticamente campagna pubblicitaria del film eh, quello con Mila Iovovic giusto? Sì, sì, sì, ma com'è sì. questo film perché io Me lo stavo chiedendo, sai che non mi aveva ispirato tantissimo. Beh, penso sia. Vedendo il i trailer. Alter. Ma è uscito praticamente questo film? Non lo so. Regia, sai se. È uscito il film o deve ancora uscire? Eh, no, okay. Ah, vale. Sì, ricordiamo che hai scritto pure l'articolo sul sito di Fumetti Indelebili, dove sì, giustamente sì, ne sì. parli di questo DLC. Ma praticamente. Quindi, che hanno fatto? Hanno riassumato questo gioco che doveva essere finito così, cioè non ci dovevano essere più DLC. E invece, all'improvviso l'hanno ritirato fuori dal cilindro e ci hanno aggiunto questa banner cosa. Una pubblicitaria. Sì, sostanzialmente, un banner pubblicitario. Che ti avverte: de... Wow, abbiamo fatto il film! Non c'entra un cavolo con Monster Hunter. Mm. Ma fate queste due missioni. Così, praticamente, vi ritrovate che. C'entra qualche cosa col gioco visto che il film sul gioco era poco calzante, hanno messo i personaggi del film nel gioco ah. rendendolo così canonico, ok, un po' come, un po come dopo mm. il film di Tom Rider, quello un po' discutibile È che discutibile. uscì con Angelina Jolie praticamente presero lara croft e la fecero più simile ad angelina jolie eh, resero il uh, gioco un po più simile al film come tematiche come personaggi eh, eh, sì, stessa sì. cosa hanno voluto fare così con uh, il film di monster hunter giusto sì sì sì, assolutamente ma uh, perché è venuto assolutamente, ma... assolutamente. <ride> ce lo dice anche a regia ma eh, perché praticamente questo dlc è tanto malaccio allora semplicemente sono una missione con mila jokovic di grado cacciatore 1 per i neofiti grado cacciatore 1 vuol dire bendati e mani dietro la schiena alla fine dello stesso Ah, quindi è proprio una cosa pubblicitaria, pubblicitaria. cioè del tipo la fai perché sì. si sì, si sì, affrontiamo una Diablos nera mm. pesantemente indebolita e affrontiamo un gigantesco ratalos mm. ehm, abbastanza semplice da sconfiggere. E spoiler, spoiler, è andato spoiler, eh? vediamo una Mila Jovovic che sparisce in una tempesta, identificata come paradosso temporale, e abbandona il mondo di Monster Underworld tornando mm. al suo tempo ovviamente mm. loro danno la caccia a questo Latalos che è quello che si vede nel film che attacca il loro aereo ah. mm. mezz'ora di gameplay totale ma proprio una cosetta mm. trascurabile sì, ci... dai. è più sì, sì. quasi un trailer pubblicitario del film all'interno del gioco Praticamente sì, sì, è un trailer. Infatti, viene annunciato quando avvi il gioco con un, un pop up, quasi un pop up pubblicitario. Ah. Niente degno de di de nota. Non capito, e... capito, capito. Invece, io mi sto giocando. Dai, 4. Uh, diciamo che l'avevo. L'avevo iniziato in passato uh, quando lo regalò Epic Games Store, mm. uh, però l'avevo accantonato un attimo perché poi c'era di mezzo anche GTA V, sempre regalato da Epic Games Store e la mano ha preso il sopravvento su quello, giustamente. È stato un periodone, ma regalato anche Watchdog in quel periodo. Sì, Watch Dogs, uh, uh, sfortuna vuole, me l'ero già comprato, praticamente me l'ero già comprato per conto mio, però soldi ben spesi perché mi era piaciuto molto il primo Watch Dogs e spero, spero che anche il secondo sia all'altezza della situazione. Il secondo l'hanno regalato, assolutamente. Assolutamente. <ride> Speriamo, speriamo bene, cioè, io avevo provato un attimo Watch Dogs 2 e mi era piaciuto molto. C'ha un'atmosfera un pochino diversa rispetto al primo che è un po' noir, un po', uh, un po dark. Mm, invece il secondo è molto più adolescenziale, molto più colorato, molto più uh, hacker di strada. Eh, però promette bene, dai. E mi piacerebbe dopo giocare anche Legion, anche quello sembra piuttosto interessante. Tu che è dici? stato parecchio pubblicizzato, sembra nettamente al di sopra dei precedenti due capitoli, non parlo no. per comparto grafico, eh. sembra un po' diciamo l'epicità della storia intera, almeno è stato presentato come qualcosa di molto epico veramente mm. ma poi anche questo fatto che praticamente c'è tutta la città in rivolta che tu puoi vivere mm. l'avventura assoldando eh, chiunque praticamente all'interno della città e ogni personaggio poi dopo c'ha il suo doppiaggio eh, le sue movenze i suoi eh, approcci diversi alla battaglia praticamente c'è pure la signora anziana eh, l'assassino che si è ritirato quello non è molto convincente però ci sta di brutto dai <ride> è simpatico oh Ezio, sì. volevo recuperare il discorso di prima no? noi stavamo parlare di Angelina Jolie eh. col film che ha ridettato un po' il standard del gioco sì. stessa cosa con Doom noi eh. ricordiamo Doom il film ah quello 3. cioè praticamente è Doom, il film che è cioè praticamente le atmosfere no, di Doom 3 sono state riprese dal film di Doom, dal film, però eh, poi il, lo stile di combattimento, la frenesia è stato riportato nei Doom seguenti. Ah, Doom 3 col sì. film ha cambiato radicalmente tutta la storia di Doom precedente. Cioè scusa, quindi praticamente mi stai dicendo che il io perché non mi ricordo quando uscì precisamente il film di Doom, è uscito prima di Doom 3? No, no, no, è uscito dopo, dopo Doom, Doom 3? 3. Eh. Però in quel caso il film ha fatto un lavoro di consolidamento. Ah, ok, quindi praticamente il gioco. film si è ispirato a Doom 3. Esatto. Ma lo sai, ti devo dire una cosa, cioè a me eh, Doom 3 è piaciuto perché comunque ha introdotto un horror più uh, psicologico in un certo senso è, è diverso completamente dai doom canonici cioè dai primi due doom dai doom che sono venuti dopo che hanno voluto riportare praticamente quella frenesia quel casino cioè praticamente doom uh, in realtà chiamarlo horror mh, Doom è splatter, praticamente. Doom è violenza. Però non mi viene da definirlo un horror vero e proprio, anche perché praticamente è più un action a tinte cupe, come lo vogliamo definire. Sì, Invece sì, sì. il 3 era diventato proprio un horror. Era diverso perché era diventato proprio un gioco. Sì. Un horror in prima persona. Però non ha funzionato per niente. Ha funzionato di meno perché, se ci pensi, è uscita poco dopo la BFG edition si sì. dove armi munizioni e frenesia dei vecchi titoli è stata riportata in auge ok Pallotto le contate muoversi perché più, sì perché era diventato un survival horror praticamente e non era quello che volevano i fan della saga no però devo dire che uh, non è un doom però è un, era un ottimo gioco survival horror in prima persona e poi io che sono una prostituta della grafica perché eh, quello è lo dico quello nego è così tanto anche lavorando col 3d ahimè è così cioè, mh, ricordiamoci che Dune 3 praticamente nel 2004 era il primo gioco che portò la grafica di terza generazione 3d cioè quello che poi fu playstation 3 e xbox 360 cioè È anti anticipò, anticipò i tempi cioè d'un 3 faceva veramente paura ma non a livello di tematica a livello grafico d'un 3 stava avanti anni luce rispetto a tutto quello che era uscito su anche su xbox e infatti anche la prima xbox eh, lo mandò lo mandò ad 3 però con fatica, infatti il livello di dettaglio grafico sulla prima Xbox di Dune 3 era inferiore al minimo al livello di dettaglio minimo del PC. Cioè, quindi questo te la dice lunga, avevano dovuto anche fare i tagli sui livelli per farcelo entrare bene il gioco. Ma Io ricordo che all'epoca venivo da Nintendo 64 e PlayStation 1. Eh, quindi la prima Xbox portava le grafiche nuove, pur avendo un computer. Superiore a Nintendo 64 Quindi la possibilità di mandare un Turok 2 A risoluzioni molto elevate Un gioco come Doom 3 Mi ricordo mi scoraggiò molto Era quasi impossibile farlo girare con dei dettagli decenti E degli FPS sufficienti Era un gioco fuori dalla portata di un computer standard almeno per quello che avevo io quel periodo. Io mi ricordo, provai a far girare DOOM 3 su un portatile che aveva un portatile del 2001, un Acer, che aveva una scheda video con 64 mega di memoria video e un processore che aveva a malapena 2 GHz singolo core. E... <ride> faticava di brutto mi ricordo cioè andava proprio al minimo scarenatissimo proprio io d'un 3 sono riuscito a farlo girare col pentium 4 ht mm. ricordiamo il primo pentium che aveva un core 2 trade e superava i 3 gigahertz 2 3 gigahertz e 4 di, di di frequenze però erano computer da 3 milioni di lire 1500 euro quindi stavamo parlando di un computer di questo livello per far girare mediamente un gioco era veramente la rivoluzione si sì, si sì. guarda a beca... ah, dunque che altro sto giocando allora sicuramente adesso eh, mi è arrivata tra capo e collo una cosa bellissima. Eh, praticamente mi sono procurato la, la, la Ezio Collection. Ah, calzante! Direi col suo nome. Okay. La Ezio Collection di Assassin's Creed. che mi è arrivata in dono e eh, praticamente. Mh, c'è Assassin's Creed 2, eh, Assassin's Creed eh, Brotherhood e Assassin's Creed Revelation e praticamente ho così l'occasione di giocarmi tutti gli episodi che mi mancano dopo il 2 di Assassin's Creed sulla PlayStation 4. E poi diciamo che dopo JazzCoS 4 uh, comincerò a comincerò a finire, <ride> perché l'avevo interrotto anche quello, eh, Horizon Zero Dawn, sulla PlayStation 4 sempre, che l'ho oh, lasciato interrotto un po', a un quarto del gioco praticamente mi sono interrotto. Quello è fantastico, bisogna veramente che lo recupero. E comunque, sai, stavo pensando prima a un altro gioco... Eh, Oltre a Doom 3 che ha anticipato tanti tempi, soprattutto a livello grafico, uh, mi viene in mente. Non so se ti ricordi, dai, dai io lo so cosa sta per dire. Sì, vai, vai, vai. No, invece, secondo me, non te l'aspetti. Non stai per nominare Quake 1? No, ah. io più o meno, sempre in quel periodo Call of Quares, anche Call of Quares. No, No, no, no, non voglio no, parlare no, di no, Cyberpunk 2077. Ragazzi. Basta uscirà. e prima o poi funziona. No, che poi domani! domani deve uscire. Sì, sì, ma c'è già per chi ha comprato le copie fisiche. Eh. C'è da scaricare dopo aver installato il gioco una sì. patch di 48 giga. Quanto? 48 giga di patch per correggere gli errori su PlayStation. ora oh, miseria. 48 giga di patch al day one praticamente mi stai dicendo? Sì, sì incredibile. Un altro gioco? Eh, praticamente sì. Una cosa folle. Abbiamo... C'è un problema tecnico ragazzi. Non... Che è successo? Si sentono più le cuffie. <ride> si sentono malissimo. Vabbè, comunque riesco a continuare la regia. Va bene. E, niente, quindi eh, praticamente ti stavo dicendo quello che pure anticipo tantissimo i tempi uscì solo per pc e non, non riuscirono a farlo girare sulla prima xbox non riuscirono a farlo girare praticamente da nessuna parte anche quello uscito nel 2005 eh, per la prima volta presentò vegetazione in 3d boschi eh, visuali all'aperto con orizzonti estesissimi Uh, personaggi dettagliati normal maps, ombre in tempo reale chi più ne ha più ne mette, avevano fatto una collaborazione con Nvidia e praticamente avevano sviluppato tutte queste nuove tecnologie e anche quello stava avanti uh, pure ti ricordi uh, come si chiamava quel gioco sempre survival horror uh, Fiat. Tu ricordi? mamma mia FIAR era un no? era un gioiellino mamma mia che poi praticamente era impressionante l'intelligenza artificiale di quel gioco perché mi ricordo che poi anche giochi successivi i nemici erano più stupidi rispetto Ma, a quelli di Fierre Fier, il primo era PS3 comunque il primo no no no uscì per PC perché erano tutti quei giochi che uscirono proprio a inizio della terza generazione che non trovarono spazio su console praticamente Dopo non lo so se è stato portato anche su console, sai? Uh, ricordo, Fear... Poi poi dai un'occhiata su internet Guarda, un attimo. subito. Andiamo a vedere Fier gioco. Ce la ce la fai a mandare un attimo? Eh sì, un... no, no, no, Fear... un video di gameplay di Fier. Allora, Fier 3 2011, Fier 2 Reborn 2009. Fier mamma, quanti Fier, ragazzi. E eh, dopo ne sono usciti sì, un sacco. Sì. Però devo dire, che uh, il pri cioè gli altri non erano all'altezza del per periodo. I, i, I cosi, gli approfondimenti del, del, del, del, del Chiacchiere da Bartop, ragazzi. Se vi interessa Fier, andare a prendere questo gioiellino per PC, lo troviamo in copia fisica, no. Steam Key, ragazzi, Steam Key, la collection di Fear sta a 3,50 euro. Tutti Quindi, e quanti Fear? Tutti e quanti Fear. Fear Ultimate Collection. Uh, la Steam Key si trova su... momento che chiudiamo i 30 milioni di pop-up e si sono aperti, sul, uh, su G2A.com. A G2A? Ah, È... su... ah, G2A. Sì, sì, sì, sì. Può attivarsi in Italia, sì. Non ha restrizioni. Tipo Abbiamo... senza gaming, praticamente. Sì, sì, sì. Ci sono i tre FIER ci sono qua sopra. Ed è la Ultimate Collection con tutte le DLC. Ragazzi, che poi è della Sierra. Attenzione, riporta ancora il logo Sierra. Sì. Qualcosa di, di C'è un folle che l'ha giocato a difficoltà difficile Eh, FIER, la Dometria, Non so se stai perché... vedendo qui sullo schermo. La regia condivisa. Uh, condiviso. Si, aspetta, che chiudiamo qua e vengo a vedermi il video. Comunque, molta gente diceva che questo gioco, quando uscì ai tempi che era 2005 sempre, eh, passava letteralmente le mele ad un 3, Beh, io mi, mi, non l'ho giocato, mi vidi parecchi gameplay perché quel periodo giocavo molto, ma molto ai GDR. Mm. Quindi avevo un pochino iniziato a snobbare i giochi in prima persona. Peccato perché ho perso un. Un nuovo Wolfstein dopo, dopo Reddit 2 Castle che era bellissimo il periodo. Eh, praticamente, intanto vediamo le immagini di fiar Comunque, anche questo graficamente per i tempi faceva veramente paura. Vero. Eh, ma scusa un attimo, uh, dicevi un altro Wolfstein. Sì, sì, um, il primo Wolfenstein uh, um, che uscì dopo praticamente Return to Castle Wolfenstein mm. il primo Wolfenstein per PlayStation 3 Wolfenstein Wolfenstein, sì, Wolfstein. si chiamava semplicemente Wolfenstein, eh? vero persi anche persi anche scusate, ho dei problemi con la cuffia qui mi sta mandando i matti non so se riuscite più a sentirmi bene ma c'ho. Ah, comunque si sente dai uh, praticamente è morto. no che è successo ti abbiamo perso vale no vabbè abbiamo avuto qualche problemino tecnico adesso sicuramente Valentino riuscirà a rientrare e, e... niente praticamente FIAR era un gioco uh, spara tutto in prima persona uh, horror e, diciamo che aveva a che fare con dei poteri paranormali e allora la grafica era veramente qualcosa di innovativo ma era molto innovativa anche la eh, giocabilità perché c'era un'intelligenza artificiale eh, davvero avanti per i tempi diciamo che succedevano cose del tipo arrivavano i nemici eh, ad aggirare gli ostacoli come potrebbe fare una persona nella realtà, cioè tu ti nascondi a destra eh, dietro un cumulo di scatole e praticamente il nemico non è che rimane fermo lì dov'è, ma eh, ti aggira, passa a sinistra e eh, riesce a prenderti di sorpresa praticamente e niente, comunque mi sposto un pochino perché qui sto più comodo, ecco, e praticamente stavo dicendo, intelligenza artificiale all'avanguardia, eh, grafica davvero notevole, e poi c'erano dei colpi di scena fantastici, Uh, io mi ricordo c'era la demo per PC che era fatta ad hoc proprio uh, per far vedere uh, come funzionava il mood del gioco, e all'improvviso. Io mi ricordo, mi spaventai tantissimo, scendevi da una scaletta a pioli tutto tranquillo come se non la fosse, ti ritrovavi a un centimetro dalla faccia uh, il cattivo che stava lì e che ti guardava con gli occhi assatanati e ti prendeva un colpo, oppure ti ritrovavi a camminare... Ah, ecco. Oh, Vale, <ride> sei tornato. Hai preso un <ride> colpo pure sì, il computer è... portatile, vero? Sì. si è terrorizzato e è morto, è morto, morto. morto. cambiato postazione. È morto. Okay. E... È? la postazione. Ok. Che c'è? Anche la regia. <ride> c'è anche la regia, c'è anche la regia. E se ne il computer per i prossimi incontri. Dalle Oh, ah, tipo, che sì. <ride> vabbè tipo frisbee. Vabbè, questo in fondo è solo una prova è diciamo un episodio zero di chiacchiere da bar top però secondo me è una cosa abbastanza divertente poi nel corso del tempo aggiungeremo altri interlocutori perché in fondo non eravamo solo noi a fare le chiacchierate al bar mm -hmm. c'era anche mm -hmm. altra gente e poi perché no magari chiameremo anche qualche ospite del gaming in modo tale da avere l'occasione di parlare di confrontarci proprio in prima persona con loro e sentire anche cosa ne pensano del mondo dei videogiochi che giochi hanno da proporci che giochi stanno sviluppando e comunque stavo comunque nel frattempo quando tu non c'eri stavo dicendo che fear eh, aveva una giocabilità veramente notevole perché comunque aveva un'intelligenza artificiale all'avanguardia, cosa che molti giochi di oggi non hanno. E poi graficamente all'avanguardia e anche a livello di eh, jumpscare era notevole. Mamma mia, a livello jump scare, di jump scare. Sì, sì. era fantastico. Ma assolutamente, <ride> assolutamente, dice la regia è è implacabile. Ma eh. invece, che giochi ti piacerebbe recuperare dopo che ti sei finito? Eh, bella domanda. Io sono una di quelle persone che ha giocato un miliardo di volte. Deus Ex, ah, ah, essendo un gran fanatico di cyberpunk. Uh -huh. sai che mi piacerebbe un sacco anche a me però, però... allora devo Sex, il primissimo eh, eh, agli eh. ps 2 no PS2, nemmeno dai. su ps2 è un titolo ps2 su, su pc è un titolo ps1 avanzato diciamo, eh, sì, diciamo che io l'ho provato in, um, con la, la risoluzione 4k su BC è eh. effettivamente, è semplicemente un, un gioco dell'epoca di Half-Life 2, eh, di no. Half-Life 1, sistemato in 4K io e mi quel... ricordo pure Half-Life 1, eh? cioè su PS2 troppo rendeva bene, l'avevano convertito bene, l'avevano migliorato un sacco a livello di personaggi, ambientazioni, modelli molto migliorato e la stessa cosa hanno fatto anche con il primo Deus Ex eh, però su pc restano dei giochi molto molto vedusti cioè è davvero PC. difficile a meno che proprio non sei appassionato del brand avvicinarti a quei giochi lì e Guarda. per la sua interazione se uno proprio vuole recuperare io consiglierei più uh, Deus Ex che Half Life eh, diciamo che The Sex ha finali multipli, multiple scelte, interazione diversa con l'ambiente, è quasi un gioco di ruolo. Mm. Half-Life invece, mm. mantiene la componentistica, pesantemente action, quindi, a parità di grafica data, le meccaniche sono forse, anche più vecchie se parliamo di Half-Life. Allora, forse è meglio buttarsi direttamente su Half-Life 2. O perlomeno ah, adesso consiglierei è uscito tra l'altro, approvato da Valve uh, Half-Life, diciamo una sorta di remastered del primo Half-Life, uh, oh. sviluppato da un team indie. Uh, Half-Life, uh, no, come si chiama? Black Mesa, giusto? Sì, Black Mesa, Black Mesa l ho, l ho sentito. sentito. Eh, e praticamente quella potrebbe essere una buona occasione per rivivere. Il gioco di Valve con un impianto tecnico un po' più moderno e eh si sì, sarebbe da provare. Non so se in questo periodo, ma solitamente eh, verso Natale. Questo è un'informazione um, <ride> un che viene da Mastro Curo, che sì. è Mirko Negri. Un ragazzo della nostra associazione. Ciao Mirko, Ciao, Mirko. Eh, viene rilasciato il Orange Box mi sembra, su Steam ah. in alcuni periodi dell'anno viene rilasciato tra i 7 e i 9 euro sì. e contiene oltre ai Team Fortress i Dual Life sì. e i Dual Left 4 Dead. ah beh, conveniente come pacchetto si potrebbe dare uno sguardo su Steam questo periodo natalizio e fare un se potesse, stetta. eh? <ride> per un niente di ah sì, un bel malloppo <ride> dai, diciamo. Malloppo dei giochi E testarli visto che comunque supportano pienamente i 1080p, eh, sono compatibili con Windows, uh, Windows 10, sono anche abbastanza leggeri a livello di eh, eh, sì. registrazione. Ricord ricordiamo che l'F42 è giocatissimo. tuttora gran gioco, Ma sì. massimo esponente del suo libro assolutamente. Va bene, eh, che dire, mh, mi sa che il tempo è scaduto mh, perché noi ci diamo all'incirca una mezz'oretta per fare sì, queste sì. chiacchierate. Eh, eh, mi dispiace, il bar sta chiudendo, è eh, così, ah, eh, perfetto. Eh, perfetto, ci piace molto. Mi dispiace, ma il bar sta chiudendo. Simpatica come idea, sì. dai. Eh, beh, può darsi che negli episodi successivi ci prenderemo anche il caffè mentre eh, chiacchiereremo non vogliamo ogni riferimento ai tafka è puramente casuale allo shot in caffè, shot in caffè. E, e va bene comunque ci siamo fatti due chiacchiere così massima scioltezza massima libertà e torneremo qui a parlare di videogiochi sempre molto liberamente tra l'altro si aggiungeranno anche altre persone a noi per discutere più animatamente ancora e che dire ci vediamo la prossima volta. Alla prossima. Ciao. Ciao.